anni voleva dire saltare su diverse pedane. Avevamo l'appoggio, in quanto storici dell'arte, di molti aspetti, molti rami dell'attenzione scientifica e in modo particolare quello di alcuni, come mai abbastanza ricordato, Lucio Gambi, geografo dell'uomo, stor direi storico dell'uomo che fu il primo presidente dell'Istituto per i beni culturali. Gambi aveva una grande capacità di coinvolgimento, era un amico di straordinaria schiettezza scientifica, era un oratore consumatissimo. Quello che in Gambi era appassionante per noi era la trasformazione dell'ambiente umano in un ambiente capace di una forma alla quale l'uomo non è eh, assolutamente assente o addirittura mh, incapace. L'uomo è il creatore di, una, mh, di quei quadri ambientali dentro i quali la sua visione eh, inquadrava il mondo e particolarmente il mondo italiano, cioè quel mondo... Fitto di circostanze creative nelle quali regione per regione, provincia per provincia, si riconosce la qualità italiana dell'invenzione eh, così eh, ambientale che creativa e artistica. Allora cessavano in poche parole tutte le chiusure, gli spazi ciechi fra l'opera d'arte e il paesaggio il paesaggio entrava a far parte come grande uh, espressione materna direi di uh, fenomeni di forme di uh, vitalità e invenzioni che nascevano sì, dalla testa degli artisti ma dentro quel paesaggio e fra loro poi tutto, tutti si ritrovavano alla fine in una figura comune. Credo sia importante ricordare questo, cioè la teoria dei quadri ambientali e quindi l'impressione connaturata all'ambiente di cui l'Istituto dei beni culturali poi diventerà il luogo espressivo. Eh, quasi si sarebbe già finito di dire cosa poteva essere un luogo allora sognato come un istituto di questo genere se si entrasse dentro la cognizione, la generale eh, cognizione che Gambi ci consegnava eh, a questo proposito. Col passaggio degli anni 70 ci sono due operazioni che si sovrappongono, per così dire. L'una è un pochino quella che si muoveva di qui, con poche lire, però strano, singolare almeno, con poche lire date eh, con grande comprensione da Carlo Maria Badini che allora era assessore alla cultura della provincia di Bologna. Eh, Carlo Maria aveva capito prima di tutta la sua stagione musicale eh, aveva capito che andando in giro per le campagne, per luoghi di cui, da cui lui proveniva e del resto, eh, lui era di medicina e si potevano scoprire nei fatti tutte o gran parte di quelle cose che, ne sono, che Lucio Gambi o Carlo Poni scrivevano nei libri la campagna era ancora lì offerta alle riflessioni e in questo senso anche a una comprensione di fatto come del resto di fatto era anche la comprensione dell'opera d'arte figurativa finalmente era possibile vedere i quadri nelle chiese e lavorare direttamente sui fatti, eh, imponendosi un colloquio che prima allora era un colloquio accademico, tra virgolette, e eh, legato, relegato ai libri, dalle, alle interpretazioni eh, anche un po' fumose, verbose, di cui spesso gli storici. La scoperta della provincia era di fatto una scoperta del paesaggio perché quella chiesa in cima a quella montagna che sta lassù perché, perché la sua origine medievale eh? perché non poteva non essere se non lassù in cima lontana dai trabocchetti delle valli e eh? dei fiumi eh? in piena e dei eh, pass passaggi a livello eh? delle diverse, dei diversi poteri eh? ecco Ecco, questo era un modo per comprendere come lassù potesse esserci un itinerario, una strada per Roma, un cammino dei monaci, che ne so, agostiniani. E siamo, arrivati al, e siamo arrivati al territorio come museo. Appunto. appunto, appunto com che era ciò che noi volevamo fare con i soldi di Carlo Maria. Abbiamo messo insieme un centinaio di persone, fra i quali anche. Mh, alcuni giovani allora, passai ma da Marina Foschi, Sergio Venturi e qualche altro, che parecchi altri, mm. tematizzando le vallate e del setta e del Reno, la strada che da, che ne so, Camugnano conduce attraverso Bargi e Subiana fino a Porretta e che cosa, dando una figurazione alla storia che in genere con dei soli nomi accompagna queste strade che sono la cosa più importante di tutta la vicenda umana. No? Una strada che resta è il, è il passaggio, il pensiero, il lavoro, lo strazio di uomini e donne no? per secoli e secoli. Quindi questo snodarsi che in montagna è così bello, delle strade su per l'Apennino, Eloquente di grande e allora parlando di queste cose e figurandoci una specie di fantasia paesistica si andava di monte in monte con Paolo Monti, non bisogna dimenticarlo, grande fotografo che accettava di venire e appunto a mh, portare avanti un gruppo da Vlaov a Corrado Fanti a. a, a poi guerra come aiute, aiutante nostro, esterno, e poi, e poi appunto conversano e, e, e Guglielmo Rossi, poi li... e poi riconosco in loro questa ammirazione che avevano verso questo uomo che era Paolo Monti, che era un italo-svizzero come Schleiermaier, era un uomo direi con la testa, un montanaro con la testa puntata verso i costumi, l'economia, tradizioni, la bellezza, cioè aveva tutto il mondo eh, davanti come suo grande lago maggiore, cioè uomini nati vissuti in questa meravigliosa Italia prealpina e alpina. Paolo Monti arrivò a Bologna perché io ero andato a lavorare per far su cassa un pochino. Garzanti, nel momento in cui Livio Garzanti e Giorgio Cusatelli, uomo di una sapienza e di una intelligenza assoluta, eh, mettevano in piedi la storia della letteratura italiana affidata a Nicola Sapegno e Emilio Cecchi, e è che è stata un po' la storia e il racconto di una generazione che immagino non lontana dalla vostra. E Garzanti, che aveva una testa fina, no? eh, ma la sapeva lunga, disse io questa prima edizione la vorrei illustrare. Qui ci vuole Paolo Monti. Perché? Perché è il migliore, perché è quello che costa di meno, aggiunse, perché era un po' conoscitore. E poi insegna a fotografare a mio figlio. E queste tre cose fecero <ride> sì che... Secchi e Sappegno si trovavano Paolino Monte che voleva sapere tutto no? prima di partire, e diceva: Allora io vado in Umbria, che cosa devo fare in Umbria e perché? Se volete vi faccio dei paesaggi, ma non credo che. Sia. Allora, dice, loro dicevano sì, perché? E allora io dovevo intervenire e dire: vale, quando vai a Todi, eh, tieni conto che in piazza c'è una finestra da cui si affacciava la bellissima Nerina che è quella signora che nella poesia diceva la neve è alla montagna, l'inverno si avvicina, bellissima Nerina che mai sarà di te e questo, e questo è entrato nella storia, una po', un po', un scappata così però affettuosa. e allora bisogna fare quella finestra bisogna prendere quell'angolo della piazza di Todi soprattutto, che è straordinario, dove la Nerina aveva i suoi drammi d'amore. Ecco, diventato sindaco Guido Fanti, Pierogini Cervellati ha una sua naturale salita, dico naturale per dell'amicizia che li legava e li lega, e va verso un'amministrazione urbanistica possibile, e decidono, saldando quindi l'opera eh, di varie imprese, soprattutto di Paolo Monti, fotografo, in un'operazione, una mostra che si chiamava appunto eh, Bologna Centro Storico. La legge da far passare era il centro del piano regolatore, il vincolo della collina, e eh, via di questo passo. e il, problemi della città messi in luce attraverso le dimensioni varie della divulgazione, non tanto in luoghi chiusi quanto in luoghi aperti, perché la mostra eh, era esposta, le tavole di monti erano esposte sotto i portici e la gente ci stava e eh, il riconoscersi nella propria casa o nell'Apennino da cui buona parte della città già proveniva, perché in fondo l'Apennino si svuotava, ma l'arrivo era spesso la città stessa. E siamo tutti un po' di quelle origini, anch'io anch in fondo sono un inurbato, non bolognese, ma da, da, da predappio di Forlì, in fondo. E questo veramente 1970, 1974, cioè nascita dell'Istituto per i beni culturali è stato un motore che ha messo in convergenze diverse e ha fatto sì che si potesse pensare a che cosa, ecco, questo forse è il punto più difficile di tutti. Se mai esistesse un luogo del futuro non del presente perché il presente era quello che era si attendeva che la regione cominciasse a marciare e facesse di questa istituzione un suo particolare luogo credo più sperimentale che non definitivo capace volta a volta di assumere i problemi e di portarli a una maturazione in realtà ci si domandava ma se i beni culturali sono da riconoscere in ogni e qualsiasi aspetto, a cominciare da quelli infimi del paesaggio, quella strada, quel fiume, quella montagna, sono aspetti creati dalla presenza dell'uomo, leggi cambia. se tutti questi aspetti sono luogo presente, comune, di una vita che è proseguita, di una vita che noi interpretiamo e difendiamo. Come faremo a prenderne dei pezzi per farli diventare l'elenco inventariale di ciò che è agenzia? L agenzia è quella delle ferrovie, che vuol dire passaggi a livello, stazioni ferroviarie, locomotive e eh, rotaie. Era in fondo la contrapposizione fra, fra un sistema, qual era quello a cui guardavate voi, e, e la logica dell'elenco, che però, esatto. ahimè, eh, ha prevalso esatto. alla fine. È, è verissimo perché il nostro era un sogno politico. La risposta era una durezza interpretativa, volgare e quotidiana. L'idea di governo... Che noi avevamo incorporato alla, alla nostra stessa, nella nostra stessa azione, giudicando essere il governo responsabile nel suo stesso farsi eh, del rispetto del paesaggio, della sua tutela. Del, un governo che decide e non subisce dall'opinione, un governo che, che diviene interprete e che attraverso la scuola divenne anche responsabile, autorevole. Beh, questa ci sembrava essere un'idea alta e eh, anche, ripeto, educativa, caspita. E l'istituto era poi questo. Se la cultura si siede al tavolo del governo ci deve stare pari grado con la capacità di discutere, non può essere neanche quella piccola consulente per giunta non ascoltata, per giunta disprezzata e presa a calci nel culo, che è normalmente... Ma mi presenterei volentieri come quello che Agnudi accettò come collaboratore nel anno 1953 salariato permanente, si chiamavano così allora, non salariato transitorio, salariato permanente, e che accettai ben volentieri questo, che era un modo per entrare dentro un'educazione quotidiana della cultura e di questa specifica cultura in cammino con molte speranze, poi in fondo anche questi pensieri dei quali abbiamo parlato e parla parleremo sono poi tutti frutto di un desiderio di muoversi dal vecchio mondo che aveva toccato i grandi risultati settecentesco, com'è questo, la pinacoteca, il museo, l'educazione, eh, le chiese che ti affidano il loro patrimonio al di là del culto e della religione cioè i musei sono un'invenzione che la chiesa fa straordinaria contro ogni suo apparentemente contro ogni suo interesse questo di spogliarsi delle, delle grandi entità che ha creato Beh, e poter camminare da questi raggiungimenti storici proprio da loro in questo modo, verso delle altre, eh, delle altre capacità che attraverso la sperimentazione esprimono eh, novità eh, di, di, di idee, novità anche di mezzi, anche se sembrano così difficili, eh, politiche eh, continuative e promozionali, e cioè buttano sul terreno sul tavolo, meglio ancora, una continuità di uh, spinte propulsive dietro le quali la cultura può camminare, può tentare di camminare, ma senza le quali non c'è cultura che tenga. E no? così, devo dire che è arrivato a una discreta quantità di anni, questo luogo che fu di sperimentazione allora, continua a ispirarmi ancora oggi, oggi per il tema più difficile perché dal museo siamo passati all'ambiente e l'ambiente è una gara più dura ancora.